Senti, ce l'ha del pecorino buono? Certo, buono? Certo. Pecorino. Certo. Senti, ce l'ha del pecorino Tranquilla. Buono? Certo. Tranquilla. 69 letto.